Grazie Presidente. Ci preme sottolineare ancora una volta alle opposizioni il lavoro che ACE ha avviato in questi primi quattro mesi di nuovo management. Praticamente in quattro mesi è stato fatto quello che i vecchi management non hanno fatto in 15 anni e di questo ne siamo contenti. Da maggio di quest'anno ACE ha avviato un intervento massiccio sulla rete che ha portato alla, eh, alla riduzione dei disagi eh, al minimo per il Comune di Roma e per i Comuni limitrofi. È stato visionato il 78% dei manufatti, individuando 1.445 perdite, di cui 1.440 eh, sono state riparate, le restanti 305 eh, verranno, sono state messe in programma e verranno ultimate entro il 9 di settembre. Sempre entro questa data verrà ehm, ultimato l'ispezione della rete idrica, che come sappiamo ammonta a 5.400 km, ed oggi è stato eh, ispezionato il 98%. E quindi, grazie a questi interventi, verrà molto probabilmente accantonato il piano di riduzione della pressione nell'orario notturno. Volendo lanciare una frecciatina al passato, eh, volevamo far notare che eh, il costo di questo investimento sulla rete idrica eh, è ammontato a meno di 5 milioni di euro. Praticamente è costato meno de, u, di uno degli ultimi investimenti fatto dal tandem eh, Irace e Tomasetti, una, una chicca, una perla rara, che consiste nel, nel cambio di logo di acede, il quale tutti sentiamo veramente l'esigenza, visto la drammatica situazione in cui versava... La rete idrica cittadina, insomma, e di questo diciamo, li ringraziamo, però fortunatamente stiamo parlando del passato, noi guardiamo al futuro. ACE nel frattempo ha chiesto l'autorizzazione che arriverà a strettissimo giro per ehm, eh, captare da quattro nuove fonti, eh, guadagnando così ulteriori 360 litri al secondo. Inoltre sta discutendo con la Regione Lazio e il Ministero dell'Ambiente eh, riguardo la chiusura di alcuni prelievi tra cui il lago di Bracciano e proprio sul lago di Bracciano è stata effettuata un'attività di contenimento al massimo de dei prelievi e dal 12 agosto fino al 3 settembre il prelievo eh, nel lago ha monte a zero. e questo è un dato incontrovertibile perché è verificato quotidianamente dall'ISPRA. Ci teniamo anche a mettere fine al diffuso terrorismo che hanno fatto le opposizioni e che purtroppo ci duole constatare, è stato anche veicolato da mh, alcuni settori dell'opposizione per quanto riguarda l'aumento della tariffa per i cittadini a causa di questa situazione mh, eh, di, di, crisi, di crisi idrica. Eh, allora, cominciamo col dire che ACEA non eh, stabilisce la tariffa, tantomeno il Comune di Roma, ma è definita, è stabilita dalla EGSI, che quindi è un ente terzo. Inoltre, a luglio, questa maggioranza, proprio in quest'Aula, ha presentato una mozione nella quale abbiamo chiesto che venisse messo all'ordine del giorno della prossima conferenza dei sindaci del lato 2 anche la revisione del piano tariffario annualità 2018-2019 con un aumento non superiore al 3% da concordare con il gestore del servizio di integrato quindi una tariffa volta al ribasso per i cittadini e infine tocchiamo la tanto discussa questione dei nasoni ad oggi sono stati chiusi 1.666 nasoni e il piano di chiusura avverrà entro la fine di questo mese vi rimarranno aperti come sappiamo i centonasoni che servono alla ASL e ad ACEA per verificare la qualità dell'acqua. Eh, una volta eh, effettuato questo piano di chiusura, bisognerà verificare che ehm, l'effettivo risparmio in termini di risorsa idrica e anche la, la tenuta dell'infrastruttura alla pressione. Una volta verificate queste cose, verranno eh, le fontanelle pubbliche progressivamente riaperte e verrà attuato di concerto con l'amministrazione capitolina un piano di eh, razione realizzazione e implementazione delle fontanelle pubbliche. Siamo contenti di constatare finalmente che dopo anni di mobilismo ACEA eh, si agisce con determinazione per quanto riguarda la manutenzione della rete idrica e la lotta agli sprechi. Con questa amministrazione al fianco di tutti i cittadini si avrà finalmente un servizio funzionante e un serio e costante controllo sulla rete, cosa che prima non è mai avvenuta. Le opposizioni se ne facciano una ragione e lasciano lavorare chi ha a cuore il bene della città e dei romani. Tutti noi cittadini dobbiamo essere protagonisti della tutela, della difesa e della valorizzazione del bene comune più prezioso che è l'acqua.